qualche considerazione immaginate due biglie elastiche che cadono su un tavolo rigido magari una è una sfera d'acciaio e l'altra è una sfera che è, è morbida ma è elastica nel senso che non, non, è, non è permanentemente deformabile cioè se voi la comprimete lui torna alla sua quindi in uno degli urti toc, l'altro è uno è molto veloce, l'altro è rallentato ma tutte e due le palle tornano all'altezza di partenza quindi sono entrambi i urti elastici uno è molto breve, nell'intervallo di tempo avviene molto rapidamente l'altro è più lento, avete per esempio la palla che scende si deforma e torna su, l'altro molto più velocemente la trasformazione elastica è molto più rapida stessa massa partono dalla stessa altezza quindi si sa no Galileo che tutti i corpi ah, lasciati alla stessa altezza arriveranno al tavolo assieme e quindi avranno la stessa velocità stessa massa stessa velocità d'impatto sono entrambi urti elastici ideali quindi tornano alla stessa altezza ma uno l'interazione con il tavolo è molto l'auto è Qual è quello che rischia di rompere il tavolo? Quello dove la forza media è più grande! Eh. La variazione di quantità di moto è la stessa ma la variazione di quantità di moto è il prodotto della forza media per l'intervallo di tempo. Quindi quello che agisce poco per avere la stessa versione di quantità di moto deve avere una grande forza media. È quella che, che richiede una grande forza media che potrebbe far cedere il tavolo, che non riesce a esercitarlo, si crepa, si rompe. Quindi è quello rapido che richiede una grande forza media nel tempo. Quello che è una ha una forza media più piccola. E il disegno che ho fatto poco fa dove uno era alto ma stretto e l'altro era basso ma ampio. Eh. Quello che, che, che richiederà una maggiore forza è quella che potrebbe rompere il tavolo, perché è il tavolo che deve dare la forza per cambiare la quantità di moto della palla, che sia una biglia d'acciaio o una palla che si deforma, anche la biglia d'acciaio si deforma, però per la cosa che firmare è ad altissima velocità è solo quando avete una telecamera ad alta velocità che riuscite a vedere che anche la biglia d'acciaio si deforma e poi riprende la sua, no? invece una bella cosa gommosa <ride> che deformate, <ride> la vedete voi che è e quindi d'accordo? Pensateci, pensate queste cose qua questo non mi ricordo più perché l'ho disegnato però vabbè un di è un'iriterazione di cos'è la forza media nel tempo eh? è quel valore che vi darà l'area la, corretta che è lo stesso durante il tempo Allora, altro concetto Ripasso di là, no? Avete scelto l'origine, scelto degli assi cartesiani delle direzioni che vi piacciono tanto a, avete il vettore posizione della particella, la particella è dotata di massa, quindi ormai cominciamo queste cose ad avere un senso: cos'è la massa, come si misura? Eh? Cos'è una velocità? È una, è una derivata vettoriale del vettore posizione. Cos'è una derivata? È il limite di un rapporto incrementale. Quindi se questo legame c'è, vale anche questo: è il teorema fondamentale dell'analisi che lega la derivata agli integrali, no? Poi abbiamo introdotto la quantità di moto, che è sì, la velocità, ma per la massa, la derivata del tempo della quantità di del moto si chiama la forza. Quindi il teorema fondamentale dell'analisi, la variazione della quantità di moto è l'integrale nel tempo della forza. Abbiamo introdotto l'energia cinetica, perché viene dagli urti uh, delle biglie nel biliardo o nella culla di Newton, che in certi fenomeni... In c'è un'altra legge che sta agendo, si chiama la legge della conservazione dell'energia cinetica per gli urti elastici. L'energia cinetica si definisce così, vedremo poi più avanti qualcosina in più su perché c'è un mezzo, però con questa definizione potete dire, la, la, dire il, con il linguaggio degli integrali il legame che c'è tra l'energia cinetica e, um, e, um, e la sua derivata, perché qua ho mancato anche il pezzo, eccolo qua scusatemi, non l'ho scritto che la derivata di k rispetto al tempo è uguale a f proprio scalare v l'abbiamo fatto stamattina, no? Sì? Ok, quindi mi ero dimenticato di scriverlo Questa è la definizione di cos'è k e quindi con k la derivata rispetto al tempo è questo e quindi avendo scritto questo scriviamo questo Un'altra grandezza Guardate il grafico rapidamente il vettore posizione è il vettore p L che nel mio corso è il momento della quantità di moto, il momento della quantità di moto, momento della quantità di moto per definizione è R vettore P, prodotto vettore P. Quindi, di nuovo è un ripasso dovreste essere in grado di essere pronti a, a Subirlo o a sostenerlo Cos'è il prodotto vettore? Per esempio il prodotto vettore Guardate qua Il prodotto vettore è un prodotto speciale Questo è il primo fattore Questo è il secondo Noi andiamo da sinistra verso destra Questo è il primo e questo è il secondo Prima cosa da ricordare Chi è il primo e chi è il secondo? Seconda cosa questi due fattori individuano un piano se, non, se, se sono storti Se non sono storti, se sono paralleli o antiparalleli quel cazzo individuano un piano Per individuare un piano devono essere storti Quindi, questo sarà diverso da 0, vettore nullo Solo se questi sono storti Seconda cosa da ricordare Terza cosa, questo vettore è perpendicolare al piano individuato dai due fattori allora, in questo disegno il fattore R, il primo fattore è questo, e il secondo fattore è P. Individuano in un piano? Sono storti? Sì. Qual è il piano? La lavagna. L è perpendicolare alla lavagna. Quarto punto, qual è la direzione di L? Uscente o entrante? Lascio a voi rispondere, qualcuno? Due approcci, uno teutonico, l'altro giamaicano Teutonico, questo è il dito Indice, Medio, Pollice Indice, ma a destra si intende Indice, Medio, Pollice, entra Giamaicano. Dovete far ruotare la R sulla P Entra. Ok? Quindi L sta entrando. È chiaro che se la traiettoria faceva così, guardate, e io vi chiedo qual è il momento a quantità di moto in quel punto, qual è la direzione di L? Allora, R adesso è questo punto, la velocità è la P, quindi la P è questa. È un altro punto, no? È un istante successivo. Qual è la direzione di L? Teutonicamente R mm. esce <coughs> O giamaicanamente questo R la fate ruotare sulla P. Quindi vedete che qui la L entrava Qui la L usciva Quindi è evidente che se questo cambia del tempo la Se questo cambia del tempo e agisce una forza questo cambierà nel tempo Addirittura tra questo istante tra quando è qua e quando è qua la L addirittura ha cambiato direzione Da entrante è diventato uscente Quindi in generale la L cambierà nel tempo E quando avete qualcosa che vale nel tempo cosa volete fare? Volete fare la derivata di L rispetto al tempo vero signorina? Ogni signorina si chiederà Quale signora? No. Lei che guarda fuori L'espressione è così. La tengo d'occhio, sai? se oh, Sete presenti i film Vi Presenti i miei? Sì. No. Dove cos'è che fa? Si <ride> <Bangla. ride> Adesso io sto per fare dei passaggi formali che per fortuna vostra sono facili da ricordare shh, ma voglio che voi siete responsabili di questi passaggi dovete verificarli ovviamente voi dovete chiedere a voi stessi cosa vuol dire verificare? Allora, guardate questo è un prodotto, ma è un prodotto speciale è un prodotto vettore quindi per fortuna vostra fare la derivata di un prodotto vettore di due funzioni due vettori è facile perché? Cosa recita il teorema che conoscete bene da analisi e forse anche dal liceo superiore del liceo? Che la derivata di un prodotto di funzioni è la derivata della prima per la seconda non derivata più la derivata della prima non derivata la, più la prima non derivata per la derivata della seconda L'ho detto giusto? Sì. Quindi formalmente voi potete fare la stessa cosa Ma dovete convincervi che quello che sto per fare è corretto chi vi dice che è giusto questo? Verificatelo in base a quello che sapete del prodotto, del prodotto al vettore Quindi cos'è R vettore P? Sarà questo oggetto qui, no? Ux, Uy, Uz avete X, Y, Z Px, Py, Pz quindi uno qualsiasi di queste componenti cos'è? Veloce! Col pedice x non dovete usare il pedice x, giusto? Se volete la componente x non dovete usare i pedici x, dovete usare i pedici y e z, prima cosa ci sarà y per pz e poi z per py, ma quale dei due ha il segno più? E uno ha il segno opposto? Allora cosa fate, mentalmente vi concentrate su questo signore qua, mentalmente cancellate la riga, mentalmente cancellate la, la colonna e ecco che avete una matrice di 2 <coughs> e dovete calcolare il determinante di questo, moltiplicato però per meno 1 alla i più j Guarda, Questa è la prima riga, la prima colonna, meno 1 alla 1 più 1 fa meno 1 alla 2 che è più 1 e quindi la componente x di questo popò di roba e cos'è sta roba? Questo è L per definizione, quindi quello che vi sto chiedendo di scrivere è Lx eh? e questo sarà y p di z <coughs> meno z p di y e qualcuno vi chiede qual è la derivata di questo cazzo di affare? perché questo in generale dipende dal tempo e voi dovete fare la derivata di questo. Ma questo sì è una derivata ordinaria, non ha nulla di speciale, perché y e pz sono variabili ordinarie del tempo. Ok? E dovete con infinita pazienza verificare quello che sto per scrivere. Quindi dovete andare avanti con i compiti e dovete verificare la seguente cosa, che questo è uguale alla derivata del primo. Prodotto vettore il secondo non derivato Più il primo non derivato per il derivato del secondo Ma che tipo di, di per qua? È un per prodotto, vettore si intende Quindi il primo non derivato per il secondo derivato E la cosa importante è dovete ricordare che il prodotto vettore è anticommutativo Dovete ricordare che B prodotto A è uguale a meno A prodotto B È importante chi è il primo e chi è il secondo okay? Quindi, quando voi usate formalmente questo teorema che la derivata del prodotto è uguale al la derivata del primo per il secondo non derivato più il primo non derivato per il secondo derivato Dovete tenere le posizioni Chi è il primo? È R Questo è il primo Questo è il secondo Guardate come quello che riguarda R è a sinistra Quello che riguarda P che è il secondo è a destra Non dovete scambiare, non è la stessa cosa che scrivere questo Non è la stessa cosa perché Questo e questo sono diversi per un segno meno Dovete tenere la r a destra e la p a sinistra Non dovete, dovete stare attenti all'ordine Però, a parte questa piccola cosa Il teorema, l'enunciato, si recita esattamente come uno reciterebbe Il teorema di analisi della derivata del prodotto delle funzioni Solo che Questo è un prodotto vettore Ma dovete convincermi che questo è vero Fatelo esplicitamente contro. Fatelo esplicitamente dovete fare questa è una funzione ordinaria del tempo, questa è la funzione ordinaria del tempo, questa è la funzione ordinaria del tempo, questa è la funzione ordinaria del tempo. Applicate il teorema che conoscete bene, sviluppatelo e convincetevi che la componente x di questo dovete verificare, verificare che questo sia uguale a questa roba qua, cioè la componente di x di questo più la componente di x di quello. Fatelo! perché lo potrei chiedere a un orario. Ho uno scritto. Uno scritto è verificato. Va bene. Adesso prendiamo questo e chiediamo chi sono i pezzi. Chi è questo? Chi è questo qua? Questo è il vettore velocità. Chi è questo? Signorine La forza. La forza Quindi stiamo scrivendo che questo è uguale a V prodotto vettore P più R prodotto vettore F Adesso qualcuno mi faccia tornare l'ottimismo dell'insegnamento Quanto vale quello? Signorine quanto vale quella roba là, nel riquadro, Guarda, lo declami tanto, è il prodotto vettore V prodotto vettore P Che proprietà ha il prodotto vettore? Ripasso è un vettore che è perpendicolare al piano individuato dai due fattori Allora lei si deve chiedere, questi due fattori individuano un piano? V e P individuano un piano? Perché no? Perché sono, sono paralleli In fondo P è m volte v <coughs> Quindi la freccia bianca e la freccia blu essendo paralleli non individuano in piano Non sono storti E quindi questo quanto vale? 0 No? Fuochino? E' il vettore nullo Questo è il vettore nullo È 0 direzione x, 0 direzione y, 0 direzione z D'altronde voi potevate convincervi di questo anche facendo così, come l'ho fatto dall'altro gruppo Questo è v prodotto vettore mv Questo m potete portarlo qui e quindi diventa mv prodotto vettore v Ed ecco che si vede che questo è il vettore nullo senza tante pippe Però io vi chiedo, come ho chiesto all'altro gruppo Convincetevi che questo è possibile Convincetevi che questo m può essere portato fuori Cioè se voi avete un vettore a e un altro vettore b E poi introducete un altro vettore che è b' Che è uguale a una certa costante di b Cioè b moltiplicato per una costante Convincetevi shh, che questo, che è u di x, u di y, u di z chi è il primo fattore? è A quindi qua ho AX, AY, AZ chi è questo? è B' primo che è K volte per B quindi ho KBX, KBY, KBZ convincetevi che questo K può essere portato fuori dal determinante e è qua ok, convincetevi di questo. Cioè questi sono passaggi formali, ma devono essere <ride> verificati Cioè io magari vi sto raccontando un sacco di, di, di stronzate Come fate a sapere che io dico la verità? Convincetevi! Eh? Questa è la differenza tra uno studente che impara la memoria e uno che, che dice, ma questo quindi è il vettore nullo e questo, e, questo, e questo qui è RF. Quindi abbiamo appena ottenuto una cosa importante. Cancello un po', i passaggi sono banali. È la classica domanda che faccio per il 18, cioè lo studente che sta lottando per la sopravvivenza, e gli chiedo qual è la, gli chiedo la definizione di L e qual è la derivata di L rispetto al tempo. E lui, per superare, deve riuscire ad arrivare a questo enunciato, a dimostrarlo. Questa roba qua, attenzione... Allora, questo è il vettore R evidentemente nel, sul punto materiale il punto è qua C'è una forza che sta agendo La forza sta agendo qui Ok, immaginate che la forza sia in questa direzione Questa è la, la disegno con colore diverso, il blu, è blu e no. okay. Questa è la forza C'è una forza che sta agendo, infatti sta facendo variare la P in questo istante puntava di là In un istante successivo punta di qua Quindi la P sta cambiando Sta agendo la forza Dove agisce la forza? Sul, sulla particella! Quindi, guardate Questo è R Il vettore posizione della particella Un prodotto vettore La forza che agisce sulla particella Questa cosa qua Voi meccanici Ha un nome E si chiama il momento torcente della forza Rispetto all'origine si indica con la lettera tau La scrivo così Momento torcente di F rispetto all'origine O Notate rispetto all'origine Da cosa si capisce che è rispetto all'origine? Perché c'è il vettore R che è il, che è il vettore che va dall'origine al punto dove è applicata la forza Quindi la forza è applicata qua Questo è il vettore che va dall'origine al punto di applicazione della forza Quindi se avete una forza che agisce in un punto E vi chiedete qual è il momento torcente di questa forza che è applicata qua rispetto a questo punto quindi, avete una forza che è applicata qua Trac, eccola qua Questa è la forza E questo è un punto E qualcuno vi chiede qual è il momento torcente Di questa forza applicata qua rispetto a questo punto Voi cosa dovete fare? Questo è il punto che vi interessa Dovete disegnare il vettore posizione Che va dal punto al punto di applicazione E fare il prodotto vettore di questi due Quello vi darà il momento torcente Domanda? Qual è la direzione di Tau in questo caso fa? Allora, è un prodotto vettore Tau, cazzo è? Tau è R prodotto F È un prodotto vettore Tau sarà diverso da zero se R e F sono storti Sono storti? Se Tau sarà perpendicolare al piano individuato da R e F Qual è il piano? La lavagna! Qual è il verso di Tao? Esce dalla lavagna o entra dalla lavagna? Entra! Se questo è R, R la fate ruotare così, entra! Indice medio entra! Ok? Dovete capire bene come funziona Questo è un ripasso del pronto vettore oltre ad essere un'introduzione di concetti nuovi <coughs> Ok? Molto importante. Per esempio, questo è l'esempio che ho fatto lo rate, ma forse l'ho anche già fatto. Questa è la testa di una persona, uh, questo è il naso, questo è un orecchio, questo è un orecchio. Io applico una forza qua e applico una forza qua, uguale, con due forze uguali, F e F. Anzi, questo qua, questo lo chiamo F1 e questo è F2, che è esattamente uguale ma contrario a F1. Ok, F1 va di là, F2 va di là, ma i moduli sono uguali. D'accordo? Allora, supponiamo che il centro di massa della testa della persona sia qua. Ha una testa omogenea più o meno a coincidere con il centro geometrico, qualcosa del genere. Quando uh, le due forze sono applicate là, cosa fa il centro di massa? Cosa fa la testa? Facciamola così. Allora, Cosa fa la testa? La stiamo scomponendo in due tipi di problemi Cosa fa il centro di massa e cosa fa la testa attorno al centro di massa Cosa fa il centro di massa? È data da questa equazione qua Cioè il centro di massa si comporta come una particella dotata di massa, massa della testa Ed è soggetta alle forze esterne Ma cosa si intende per la forza esterna? Beh, questa è una forza esterna e questa è la forza esterna Certo sono applicati in punti diversi eh? Cosa fa il centro di massa? Se il centro di massa inizialmente inquieta Secondo voi cosa fa il centro di massa? Rimane in quiete. Perché? Perché la forza esterna è data dalla somma di questo e questo Certo che sono applicati in punti diversi Ma questo teorema qua ci suggerisce Di pensare al centro di massa come una particella E di disegnare le forze esterne qua Quindi una è così, l'altra è così Sono uguali quindi la forza esterna è nullo e il centro di massa non accelera Ma è evidente che la testa dello studente Il centro di massa magari non fa nulla Ma la testa dello studente qualcosa fa Gira attorno al centro di massa Gli spezzo il collo trac! Il centro del collo non si muove Ma la testa attorno a quel centro Certo che gira Ok? Quindi per esempio se io chiamo questo l'origine se questo è il punto rispetto al quale io voglio che voi calcoliate il momento torcente rispetto a quale punto? Se questo è il punto rispetto al quale voglio che voi calcoliate il momento torcente, qual è la direzione del momento torcente di questa forza e qual è il momento, la direzione del momento torcente di questa forza, dai, di questa qua prima di F1 è uscente perché il vettore posizione va dall'origine al punto e voi dovete fare il prodotto vettore di questa freccia e di quella ecco che esce Qual è la direzione del momento torcente di F2? Cioè questa forza Allora dovete fare il prodotto vettore tra questa freccia, tra questa ed esce Il momento torcente di questo esce e il momento torcente di questo esce Ok? Allora voglio molto rapidamente fare due teoremi che chiedo l'orale Perché il punto su cui sto cercando di arrivare è questa storia Che io voglio descrivere il moto di un corpo come due problemi Il moto del centro di massa e il moto attorno al centro di massa Questa è l'idea che sto cercando di fare entrare nella vostra testa allora, prima, ma prima che faccio, visto che stiamo parlando della quantità di monumento e della quantità di moto, faccio questa qua perché è il, è il concetto più fresco nella vostra testa. Queste cose le capiremo più le usiamo, ma prima devo gettare le basi teoriche. Questo è un sistema, ecco la particella 1, ecco la particella 2, è il nostro sistema. Immaginate che questo sia un'origine, questo se volete tanto per fare il disegno, l'asse X, l'asse Y, tanto non useremo la composizione cartesiana, <ride> ma tanto per fissare la vostra idea, la vostra testa. E immaginate che questo sistema di riferimento sia solidale con la lavagna. Ok? D'accordo? Quindi la particella 1, rispetto a questa origine, si trova in questa posizione La particella 2 si trova in questa posizione Oggi disegno abbastanza dritto, sorprendentemente Queste due particelle hanno masse, m1 e m2 eh? Le masse sono valori arbitrari Traverso uguali, uno più massiccio dell'altro da qualche parte è un sistema semplice fatto su due particelle, ma quello che sto per fare è generalizzabile con un disegno con 3-4 n particelle. Questo è il sistema di riferimento solidale alla lavagna e la chiamiamo, se volete, il sistema del laboratorio, okay? che sta guardando questo sistema a muoversi. Questa particella qua avrà una certa velocità, se volete una certa quantità di moto. Questa particella avrà una certa quantità di moto, okay? una certa massa, m2 per v2, questo è m1 per v1. Quindi la particella 1 sta seguendo una certa traiettoria, ovviamente questo deve essere tangente, una cosa del genere. La particella 2 sta seguendo un'altra un traiettoria, magari la facciamo, che so, una cosa del genere. Okay? Stanno seguendo le loro. Traiettoria, questa è la qualità di moto, è tangente, tangente stanno muovendosi e io sto guardando dal laboratorio Qual è il momento della qualità di moto del sistema? Definizione naturale, indovinate cosa sarà? Rispetto al laboratorio si intende, quindi facciamo così mettiamo S qua su e mettiamo Lab qua giù Rispetto alla lavagna, il momento della qualità di moto del sistema definizione molto naturale è la somma dei momenti della qualità di moto delle particelle che compongono il sistema la definizione è semplice, la scrivo per te in, maniera, in maniera diciamo astratta. Così, che è la notazione che ho usata, e in questo esercizio cos'è? Lab è uguale a L1 più L2. Cioè, è, se, se, facciamo così L. Di una particella che per definizione è R vettore T, io la posso scrivere anche così, ok? Ho portato la M di qua fuori di nuovo. Convincetevi che è un passaggio, sembra un passaggio banale, ma convincetevi così. Quindi voglio usare questa notazione qua. Ho messo in evidenza la M. Quindi scrivo la, il momento cui qualità di moto da particella 1 è M1 R1 vettore V1 Quindi, uh, siccome sto usando esplicitamente la velocità Allora queste sono velocità va bene? Quindi L1 è M1 per il prodotto vettore di R1 per V1 In questo caso un vettore entrante Questo sarà entrante e sarà entrante anche quest'altro, che è esplicitamente come lo disegnato. Eh? D'accordo? Definizione molto naturale. Adesso, da qualche parte tra 1 e 2, <coughs> cancello un po' perché sennò tutte queste cose complicano la vista. Faccio prima cancellare tutto. Questo è la 1, questo è la 2, questa è la r1, questo è la r2 Da qualche parte c'è il centro di massa Vedete? è un ripasso continuo, no? Questo è lo studente Ogni cosa deve essere un'opportunità di cos'è, cos'è, da dove viene, da dove viene E uno facendo così crea una specie di rete di idee mm? Tipo la rete di internet tutti i concetti sono collegati tra di loro E una cosa rimanda un'altra E a quel punto uno ha dominato la materia E' pronto per l'esame Da qualche parte c'è il centro di massa Siccome sono solo due particelle è da qualche parte sulla letta che congiunge Supponiamo che sia qui Di nuovo se lo disegno là, cosa sto dicendo? Che la particella 2 ha massa superiore E potrei chiedermi qual è esattamente il rapporto di massa E allora uno cosa fa? Misura i rapporti delle distanze, eccetera. Quindi il vettore posizione del centro di massa è questo signore qua. Questo lo chiamiamo RCM Ok? adesso, guardate, questo è un ripasso di cosa diavolo sono i vettori posizione. R1 chi è? È il vettore spostamento netto. Cosa sono i vettori di posizione? Sono i vettori spostamento netto, dall'origine a un punto che mi interessa. R1 è il vettore spostamento netto che va da qua a qua ma io posso andare da qua a qua sia in volo diretto o facendo K qua e poi chiudendo quindi individuo questo vettore qui che chiamerò R1' e dico che R1 è uguale a RCm più R1' Cioè sto andando da qua a qua facendo tappa a rcm e poi andandoci Analogamente io posso andare dall'origine a2 facendo tappa qui E poi facendo quest'ultimo spostamento che chiamerò così E quindi r2 è rcm più r2' Quindi cos'è R1'? Primo? Che diavolo è R1'? Primo? Ovviamente per come possiamo pensare a questo disegno R1' primo è questo vettore che va da qua a qua io posso andare da qua a qua andando a ritroso e poi facendo così, giusto? Stiamo ripassando cosa diavolo sono i vettori di spostamento Però voi potete dire anche che R1' primo, lo dico a parole è il vettore posizione di 1 rispetto al CM. Cioè R1' è il vettore posizione del punto 1 rispetto al CM. E cos'è un vettore? Posizione? È il vettore spostamento da A. E quindi questo è il vettore che va da qua a qua. D'accordo? Analogamente questo cos'è? È la posizione della 2 rispetto al centro di massa. Quindi questa notazione, eh, io intendo, è la posizione di 1 rispetto al CM. Notate la notazione. È l'unica che mi è venuta in mente. Eh. D'accordo? Ma adesso fate la derivata di questo. Sì? io voglio sapere. Guardate, prendiamo questa e ci faccio la derivata perché voglio la velocità Cos'è la velocità della 1? La velocità della 1 è la derivata di questo rispetto al tempo Ma questo è uguale a questo più questo Quindi la derivata di questo rispetto al tempo più la derivata di questo rispetto al tempo Quindi questa derivata di questo è quello che avevamo chiamato Vcn Salute! La derivata di questo la scrivo così, v1' e qual è il significato di v1'? Qualcuno formalmente è questo cos'è a parole? Questo è il vettore <coughs> velocità di 1 rispetto a cosa? al Cm eh? Quindi questa è la velocità rispetto al laboratorio Questa è la velocità rispetto al centro di massa E questa è la velocità del centro di massa Questa formula è quella che, che è appunto, per la l'appunto la somma della velocità di Newton no? Se voi lanciate una lattina rispetto al treno a un metro al secondo e il treno sta andando a 100 km all'ora la velocità della lattina rispetto alla pensilina è la somma vettoriale della velocità. Questa, se volete, è la somma della velocità per Galileo e Newton. Non vale per la velocità relativistica, per Einstein, ma per Newton sì. D'accordo? Quindi, avete capito cosa ho fatto? È come se io pensassi al centro di massa come un nuovo, una nuova origine. E di nuovo, rispetto a quel punto, guardo le posizioni delle particelle e misuro le loro velocità Cioè faccio la cinematica rispetto a questo punto Quindi ho il laboratorio e ho il centro di massa Quindi cosa farò? Prenderò questa e prenderò questa E ovviamente i loro omologhi, cioè quello con la 2 La 2 è qua, r2 uguale rcm più r2' E avrò anche v2, la scrivo, v2 uguale a vcm più v2' cioè la velocità della 2 rispetto al centro di massa prenderò questa e questa e gli sbatto qui e qui e prenderò questa e questa e li sbatto qui e qui questo è il programma quindi con molta pazienza rotoliamo le maniche e cominciamo a scrivere È un teorema molto semplice, il risultato è bello, è molto allusivo, molto suggestivo la parola giusta è facile, è una classica domanda d'orale, perché è di un orale di punti, punti medi, non la lotta per la sopravvivenza. Diciamo questa domanda che fa la differenza tra chi può aspirare a voti alti e chi rimane a voto basso. La dimostrazione facile dovrebbe essere portata di tutti. Come vedete è un ripasso di tanta fisica, di tanta cinematica Cos'è un vettore posizione, cos'è una velocità La legge della somma velocità di Galileo e Newton Trasformazioni di sistemi di riferimento, tante belle cose Quindi, attenzione a cosa farò? <coughs> M1, R1 adesso cos'è R1? È Rcm più R1' cioè la posizione rispetto al centro di massa che moltiplica vettorialmente la velocità rispetto al laboratorio, che sarà la velocità del centro di massa, uh, più la velocità della particella 1, non più rispetto al, centro, eh, al laboratorio, ma rispetto al centro di massa. Ok? Più? Anzi, uh, sì dai, scriviamo qua. Un po' di pazienza. M2, quindi RCM, passo per il centro di massa, faccio tappa al centro di massa e poi vado alla particella per la velocità del centro di massa, se volete, del treno, più la velocità della latina rispetto al treno. <coughs> D'accordo? Adesso passaggi formali che voi dovete convincervi che siano leciti. Vedete che qua ho un prodotto, <coughs> quindi farò questo per questo, è un per di questo tipo però, farò questo per questo, più questo per questo, più questo per questo, più questo per questo Quindi questo primo pezzo che, che compete alla particella 1 mi darà 4 termini Questo che compete alla particella 2 mi darà 4 termini Se il sistema avesse avuto una terza particella il cd di massa sarebbe stato diversamente ma avrei fatto la stessa cosa avrei avuto più m3r3 per v3 e avrei avuto dei pezzi, altri 4 addendi con i pedici 3 Ogni particella porta 4 adendi che hanno la stessa forma In tutti quanti c'è RCM, RCM, VCM Poi c'è i pedici 1, 1, 1, 1, particella 1 2, 2, 2, 2 particella 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, n, n, n La dimostrazione è generabile per n particelle, non è vera solo per 2 Dovresti in grado di farlo con la notazione sommatoriale, no? Quindi della prima particella scriverò quattro addendi così, poi farò più e scriverò gli addendi della seconda particella sotto e se avessi avuto la terza particella avrei scritto i quattro addendi della terza sotto. Capito? Prima particella, seconda particella, terza particella. È una dimostrazione semplice, è questione di un po' di ordine mentale. Quindi, ovviamente qua avrò M1. Poi ho questo per questo, è un per di questo tipo, quindi ho M1 RCM prodotto VCM Questo è questo per questo, ovviamente faccio già qua Poi M1, poi faccio questo per questo Quindi, uh, dove sono? Eh, aiutatemi a non perdermi La prima riga è la più difficile Poi la riga della seconda particella è banale perché devo solo cancellare l'ep di C1 e farle diventare due. La prima riga è quella che bisogna farlo più caldo Quindi ho fatto questo per questo Adesso faccio questo per questo Quindi v1' d'accordo? Adesso faccio questo per questo Sempre con la m1 davanti Quindi ho r1' che moltiplica vcm Quindi ho fatto questo per questo Adesso faccio questo per questo Sempre con la m1 davanti Quindi r1' Prodotto V1 più 2 Più! E andrò a capo per quanto concerne la particella 2 Questa è la prima riga, controlliamola assieme Potrei aver sbagliato C'è M1 dappertutto? Sì Questo è questo per questo, d'accordo Questo è questo per questo, d'accordo Poi faccio questo per questo, d'accordo E quello per quello, ho fatto giusto, d'accordo? Adesso passiamo alla seconda particella, cioè passiamo a questo signore qua <ride> Cosa faccio? Tutti i pedici con la 1 diventano con la 2 Quindi non devo neanche più guardare qua su, mi limito a guardare qua Questo diventa m2 Qua non ci sono più pedici, quindi devo riscrivere tale quale Qua c'ho la 1 che diventa quindi m2 Qua non c'è nessun pedice, rimane tale e quale Qua c'è la 1 quindi diventa 2 Qua c'è la 1 diventa 2 Qua c'è la 1 diventa 2 è un apice questo Qua non c'è un pedice quindi rimane tale e quale Vedete il gioco? m2r2' E se ci fossero altre particelle sarebbe banale eh? Adesso, <coughs> guardate, qua eh, eh, anzi, facciamo, non lo voglio scrivere, ma deve essere importante come se ci fosse stata la terza particella, è chiaro a tutti? Avrei avuto m3 per rcm vcm, avrei avuto m3 rcm v3' avrei avuto m3 r3' per vcm, più m3 r3' per, V2, per v3' Chiaro? Ok, li ho scritti così perché guardatevi. Questo e questo cosa hanno in comune? Questo è una somma, no? Questo più questo, più questo più questo più questo più questo più questo più, più. Ma guardate queste qua, che sono li ho scritti come una Cosa hanno in comune? Hanno in comune RCM e RCM Quindi posso mettere in evidenza, non vi pare? Questo e questo possono essere associati assieme, proprietà associativa dei vettori e quindi questi sono tutti vettori, no? Quindi ho m1 più m2 rcm vettore vcm quindi ho messo insieme questi due qua e magari è meglio farlo in rosso e questo qua è il loro risultato, eh, attenzione, questo è uguale, con solo due particelle c'è un segno uguale qua e quindi questo è il rosso è l'aver associato quei due addenti assieme. Mm? Guardate qua, cosa hanno in comune questi qua? Magari in blu. Hanno in comune RCM? Shhh. Questo M1 lo porto a associare a lui, cosa che voi dovete verificare che è possibile fare. Cioè che questo M1 lo posso spostare e scriverlo qua questo m2 lo posso scrivere qui quindi in blu ho RCm prodotto vettore la somma di m1v1' più m2v2' quindi questo è in blu Guardate qua, cosa hanno in comune questi qua? In colore giallo, ciao il giallo? Ormai il giallo è coperto da polvere bianca e quindi non eccola qua, qua. Cos'hanno in comune? Vcm? Che bello Jessicola. Più questi qua, che quello che hanno in comune non sono i pedici, ma sono gli apici. Eh? Quindi questo M lo porto a... Eh, ma lo, lo possiamo anche lasciare, vedete? In fondo, questo cos'è? Potrei mettere M1 qui, quindi questo diventerebbe P1' e questo sarebbe P2', P2' vorrei lasciare così Mettiamoli insieme comunque con colore in bianco visto che ho finito i colori quindi questo qua e questo qua li riscrivo tale e quale però associati insieme quindi con una bella parentesi M1 R1' V1' più M2 R2' V2, primo, e questi qua li metto con una bella parentesi perché sono associati assieme. Allora, cominciamo. Questo cos'è M1 più M2? Cos'è M1 più M2? È la massa del sistema. Quindi questo qua è la massa del sistema. Questo qua cos'è? Guardatela, pensateci Quella è il momento, lo dico a parole, vediamo se lo riconoscete Guardate come ci sono gli apici dappertutto È R1' V1' R1' cos'è? È la posizione della particella 1 rispetto al centro di massa E questa è la velocità della particella 1 rispetto al centro di massa se volete associando la m1 a qua, a questo serve la quantità di moto della particella 1 con l'apice rispetto al centro di massa e questo sarebbe la, ma, la posizione della particella 2 rispetto al centro di massa per la quantità di moto della particella 2 apice con il rispetto al centro di massa Cioè questa qua che scrivo addirittura in grassetto è, è il momento di quantità di moto del sistema rispetto al centro di massa, perché ha la stessa espressione di questo solo con gli apici questo è il momento di qualità di moto rispetto al laboratorio, quella là ha gli apici qui, qui, qui, qui, quindi è il momento a qualità di moto rispetto al centro di massa, quindi possiamo scrivere questo risultato in questo modo, visto che non ho uno spazio là, va ho cancellato sistema <coughs> che il momento e quantità di moto rispetto al laboratorio del sistema può essere scritto <coughs> come la massa del sistema per la posizione del centro di massa per la velocità del centro di massa più, scrivo subito questo e la scriverò così il momento e quantità di moto del sistema ma non rispetto al laboratorio, rispetto alla lavagna, ma rispetto al centro di massa, più il pezzo blu e il pezzo giallo. Quindi che non li scrivo, ma mi limito a fare fare dei rettangoli, va bene? Sono fuso di scrivere. Quello blu e quello che colore è giallo. Ok? Adesso il passaggio finale di questo teorema molto semplice, che in realtà sono solo, solo i passaggi uh, che, che sono un ripasso della notazione, quindi io lo faccio e lo pretendo perché è un modo per obbligarvi a padroneggiare cos'è uh, appunto questa notazione. Questa cosa blu, adesso vi dimostrerò che è il vettore nullo. E come vettore nullo anche il, vettore, anche il pezzo giallo. Cioè che questa roba qua in realtà vale 0 e questo vale 0. Ok, facciamo 10 minuti di pausa.